Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo un libro, Il tester alla portata di tutti, autore Davide Scullino, editore Sandit Libri, il costo del volume 8,90€. Potete acquistare questo libro presso il nostro sito www.elettronicadidattica.com. Buona lettura!